Grazie Presidente, la ringrazio insomma, per aver presentato questo atto perché, eh, in rappresentanza di quello che è l'artigianato culinario, rappresenta veramente l'espressione più importante di quelle che sono poi le radici del Denius Deloci romano in ambito culinario, ovviamente. E il patrimonio enogastronomico romano si distingue, si contraddistingue per la sua grande varietà, per la sua grande creatività. E in un periodo di emergenza sanitaria riuscire a promuovere progetti di questo tipo che favoriscono tutta una filiera di artigianato culinario di qualità è sicuramente un passaggio importante per dare visibilità e rispolverare anche una visione che vede l'artigianato come un qualcosa di passato di antico Invece, Coniugare la tradizione e l'innovazione è la volontà insomma, di questo percorso, di questo atto che abbiamo condiviso anche con l'attuale Assessore Andrea Coia in diverse commissioni in cui abbiamo potuto eh, presentare questo importante progetto e vogliamo veramente promuovere un cambiamento di prospettiva che porti finalmente alla valorizzazione dell'artigianato culinario che possa anche rilanciare la capitale a livello internazionale e alla conoscenza di quelle che sono le tradizioni culinarie romane. Quindi voglio ringraziare lei e tutti i colleghi, l'assessore Coia che con me insomma, ha promosso anche questo, questo indirizzo e tutti i colleghi che voteranno questo atto e ovviamente i promotori, insomma, qui abbiamo il presidente eh, Corcos eh, che è presente in aula e che ha promosso questo progetto, questa iniziativa. Grazie.